Guardate che meraviglia, sono bellissime, è grandissima questa e eh? non so se rende Questi sono i miei preferiti G, G, G, G, G, G. Mi hanno detto che questo è il ratto più grande al mondo Continuano i viaggi di Seba in giro per il Giappone Oggi il nostro idol si reca l'acquario di Shinagawa Perché o oh, la forma dell'acqua ha vinto degli Oscar Se mai che ci scappi un amore pescesco? Ciao a tutti ragazzi, siamo nella stazione di Shinagawa, vediamo se la riesco a inquadrare. Uh. No, non c'è scritto Shinagawa, c'è scritto cancello centrale Non c'è scritto Shinagawa, così ve lo posso far vedere Vabbè, comunque stiamo andando dalla stazione di Shinagawa Stiamo andando in un Suizoku-kan, che sarebbe l'acquario Oggi ci sarà la visita all'acquario, buona visione So se tanti di voi sanno, ma sapete che io sono del segno dell'acquario? Yay! E eccoci arrivati all'Aqua park di Shinagawa che non è un parco acquatico ma è un acquario Costa una ventina d'euro Ecco qui, abbiamo preso i nostri Biglietti per l'acqua a parte Questa qua è una foca, guardate che carina Sta pochetta, guardate se volete venire Più di due volte in realtà costa solo 40 euro, quindi 4200 yen per venire tutto l'anno Oppure 2200 Per venirci una volta Quasi qua ti avrei preso l'altro Wow, c'è la nave dei pirati Guardate che bello l'acqua park con la nave. Vabbè, questa è tipo, avete presente quelle giostre che fanno su, giù, su, giù. Vedete, ci sono i pesci che sono tipo Sakura praticamente, che sono tipo i fiori di ciliegio. Sembrano che meraviglia. Eh, cazzo di kiryu! Stanno impazzendo. Eh, Nanika? Oh! Oh! It doesn't work! <laughs> Okay. Che simpatiche queste giapponesi E dicevano fiorisce, fiorisce Non ho mai capito come funziona però Ma quante belle giostre Under the sea È proprio tutto in tema Fiore di ciliegio oggi direi È proprio carino Dove sono i pesci? Dove sono i pesci? Oh, ma sono finti ma Ehi, ehi, 540 milioni di anni fa c'era questo pesce qui E poi mano a mano va avanti Comparivano altri pesci, altri pesci ancora Guardate che simpatico Ma come siamo avanti in questo Susa Kukan C'è anche una tartaruga Che figo, questo 130 milioni di anni fa Oh guardate qua 40 milioni di anni fa c'era questo pesce stranissimo E questo 20 milioni di anni fa Io non so che pesci sono questi eh Cos'è? Non ho capito Ah, gli date da mangiare Cibo, cibo, cibo E adesso qua finalmente ci sono i pesci veri Adesso che abbiamo finito questa esibizione di Sakura si entra nel cuore dell'acquario, siete pronti? Wow! sporco ma non capisco che cos'è è grandissima questa eh? non so se rende, guardate che meraviglia ah ma sono due è una coppia? sono tre ah no sono tre, mamma mia che belle Se lo girate, vediamo, <ride> ci sono i delfini. Flipper, flipper, che bello, ragazzi! Questa è la prima volta che sto per vedere con i miei occhi, cioè col mio ciuffo, vabbè, con i miei ciuffi occhi i pinguini. Prima volta che vedo i pinguini in vita mia. Ho viaggiato in tantissimi paesi del mondo, ma è la prima volta che vedo dei pinguini. Chi riesce a toccare quella per prima vince, chi vincerà? Pa, pa, barabara, pam, pam, barabara, pam. Ma così? Finalmente si muove dopo un'ora che faccio le registrazioni Che cazzo fa? Lei è iscritta al mio canale a cazzo, ne sono sicuro Se non siete iscritti iscrivetevi anche voi Wow, che carino! Mamma mia, che impresa! Guardate che bella! Mi ricorda, mi ricorda, non so se conoscete Doctor Who, l'ultimo umano in vita. Ciao! Sembra una faccia ma non sono i suoi occhi, mi raccomando. Ecco il fugu! Il pesce è velenosissimo perché c'è dentro la detrodotossina. Se non sapete nulla del fugu sapete che sono andato a mangiarlo a Nara, quindi vi lascio il video qui. È il mio preferito comunque questa sembra incazzata però eh sembra un fantasmino guardate che grande rispetto al resto cioè è enorme fa ombra quando passa eh mio dio guardate quanti pesci qua ce n'è uno che dorme perlomeno i pesci mi schifano meno dei gatti in realtà se vi piacciono mi consegnano. c'è anche quello di Enoshima che è bellissimo di Suizo Kukan ossia di acquario imparatevi questa parola per fine video Suizo Kukan Suizo Kukan vuol dire Acquale. imparatevi questa parola così facciamo un po' di lezioni di giapponese e mi hanno detto che a Inoshima ce n'è uno che è 50 volte più grande quindi magari se vi interessa scrivetemelo nei commenti e vado a vedere anche questo isoku kan lì questi sembrano morti cioè non si muovono io comunque sto cercando il chin anago che è il mio pesce preferito a parte che sono un po' tutti i pesci preferiti però non hanno il mio pesce preferito ma glielo chiedo Tsumiyasen, oh, Utsubo è rimasto? o è un uomigame non so se la non la che Ah, eh. ah Sanno il mio preferito: a me piacciono il Cinanago e le ut utubo. E voglio vederli tutti e due. Eccoli qui. Guardate qua quanti piccoli Nemo. Questi sono i miei preferiti. Guardate come sono Popolari con i bambini, cioè tra tutti i bambini impazziti per questo pesce qua Ma lo continuano a dire cinanago, cinanago Adesso vi racconto perché il cinanago fa così ridere, vabbè Ormai penso che tutti sapete che cosa vuol dire la parola cin e cin cin Se non lo sapete, eh, vabbè andatevelo a googolare E quindi c'è questo cinanago che è sto pesce che sbuca così E c'è una canzone piena di doppio senso che hanno fatto che vi lascio qua 10 secondi Così non mi fa monetizzare il video Cinanago Grazie che la canzone vi sia divertita adesso vado a cercare l'Utsubo e oltre al cinanago questo è il mio pesce preferito che è l'Utsubo si vede un po' male devo... ma vai via pesce brutto io voglio vedere l'Utsubo eccolo qua è sto pesce qua che sta sempre un po' come me con la bocca aperta poi con questa anche uniforme tutta colorata guardate quanto è figo Il nonno di un mio amico c'è quel pesce come animale domestico Ma io mi chiedo Why? la festa di Smarties e qualche diva. Che cos'è questo qua? Ma quanti ce ne sono? Ma Cioè, tipo, questo è un po' l'attacchestadori Oh, è, è incinta. Beh, ti credo che rimani incinta e chissà chi è il padre. Come fa a sapere qual è il padre in tutto questo casino? Tu, sei stato tu, riconosci i tuoi figli. No, è stato quello la grande là, che fa lo gnorri? Sei tu che hai messo incinta quel pesce? Ma sono tutti un po' incinti mi sembra. Vabbè, spero che non sia l'unica pesciadonna in questo. secondo me nasce una sirena qui dentro mi hanno detto che questo è il ratto più grande al mondo potete scrivermi nei commenti che pesce è questo con anche l'orologio, grazie non lo so però vedo che attira molti turisti anche questo aspettiamo 20 minuti per vedere lo spettacolo dei delfini comunque ho scoperto che il meglio di Enoshima c'è cioè quello di Chiba che però è due ore da Tokyo quindi non è proprio vicinissimo però è ancora più grande di quello di Enoshima di acquario praticamente nelle prime quattro file ti bagni quindi apposta no vabbè lei si è vestita tipo non lo so ha una doccia e praticamente in queste file ti bagni qua in teoria non dovresti bagnarti guardate che veloci sono velocissimi comunque questa è un'orca sono delfini carino Golosa, guardate quanti ce ne sono Questo è bellissimo, lo voglio Anch'io, questo è il fugu Il pesce palla, il cinanago Di prima, c'è anche il suo personaggino Che bello, non so inizio tra L'otsubo e il cinanago Scrivetemi nei commenti quale vi piacciono Di più, c'è anche l'asciugamano Dell'otsubo, il cinanago Gigante, 40 euro Per questo mega cinanago Vedete come sono state contente Di giocare col cinanago E vediamo se ci sono anche i biscotti del cinanago c'è tutto un doppio senso sto video. Comunque mi sa che YouTube non me lo fa monetizzare però fa ridere, dai. E anche i giapponesi lo sanno, eh, che c'è questo doppio sensino e sanno anche della canzone. E si conclude così la nostra visita al Suizoku kan. Ricordatevi che vuol dire acquario. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!